Ok, allora buongiorno ancora, questa volta sono riuscito a far partire la registrazione. e Dicevo, siccome ogni settimana vi cerco di raccontarvi sempre un pezzettino no, dell'evoluzione del corso, eh, vi voglio cominciare a raccontare qualche elemento in vista dell'esame. No? Eh, vi farò poi, diciamo, stiamo preparando un documento completo, dettagliato, eh, però diciamo così da so che diciamo, gli studenti apprezzano riuscire a capire già un po' in anticipo che cosa, come dovranno organizzarsi e, e come si svolgerà l'esame quindi cerco di non farvelo arrivare all'ultimo momento ma cominciamo già a condividerlo insieme così magari anche voi siete in grado se ci sono delle criticità o dei problemi di cominciare a segnalarceli e noi eventualmente possiamo cercare di tenerne conto dico cercare perché purtroppo diciamo, gli spazi di manovra sono abbastanza limitati allora io vi, vi racconto ciò che abbiamo finora deciso poi come dicevo per i dettagli eh, aspettiamo un attimo che riusciamo a, a completare questo documento dettagliato. Eh, l'idea eh, per l'esame sarà quella di eh, mantenere il più possibile eh, le modalità eh, di eh, svolgimento del, del programma in laboratorio. Quindi l'idea è eh, di, eh, che a un certo punto noi vi diamo un testo da risolvere quindi vi daremo un progetto su GitHub che contiene già parte del codice, il progetto base, e una, un testo di un esercizio con due punti, uno più di gestione delle strutture dati e l'altro più di algoritmo di ricorsione oppure simulazione. Vi diamo due ore di tempo e voi dovete svolgere questo esercizio sul vostro computer. Per il momento l'ipotesi è questa, poi vi accenno a un'altra ipotesi possibile, però a parte, vediamo, che se, non so ancora se sarà fattibile o meno. Eh, quindi sul vostro computer, connessi in videoconferenza. Quindi vi chiederemo di eh, rimanere connessi, chiaramente per tutta la durata dell'esame, eh, con la videocamera accesa, in modo che noi possiamo, diciamo così, sorvegliare eh, le persone. Mentre, mentre, voi, mentre, mentre lavorate. Eh, io in questo momento davanti a me ho la, la videata di, di, di Zoom che mi fa vedere, eh, dunque sono 3, 5 righe per 5 colonne, 25-24 persone, perché sono uno, sono io, più, 25 di voi, più 24 di voi, eh, per, per ogni videata. Quindi l'idea è che ci divideremo probabilmente a gruppi di 20, 22, 23 e, e quindi ciascuno sarà in una connessione diversa e noi, siamo, noi tra docenti ci sorveglieremo, tra virgolette, ciascuno una, uno di tre gruppi. Quindi vi diamo il testo, voi sul vostro computer aprite la, la videoconferenza, vi scaricate il progetto da GitHub e, ehm, e cominciate a lavorare in, con la connessione aperta. Chiaro che la connessione vedremo la vostra faccia, vediamo un pochino dell'ambiente intorno a voi, ma eh, diciamo così, ciò che ci riserviamo di fare per evitare che eh, voi sul vostro computer facciate cose che non sono permesse, eh, vi potremo chiedere in qualunque momento di condividere il vostro schermo. Adesso non so se questo lo faremo usando Zoom, usando la virtual classroom, stiamo cercando di capire quali sono gli strumenti migliori, ah, però, eh, da un lato, appunto, noi cerchiamo di verificare che non comunichiate con altri e, soprattutto, eh, in qualunque momento sappiate che possiamo eh, dire adesso fammi vedere lo schermo, no? in modo che eh, pensiate a fare l'esame e non pensiate a fare eh, cose, cose diverse. Dopodiché, allo scadere del tempo, quindi delle due ore di tempo, ehm, ehm, dovrete consegnare... Il, il lavoro. Adesso per la consegna noi pensiamo di usare uno strumento che si chiama GitHub Classroom che è integrato dentro GitHub eh, che eh, permette automaticamente nel momento in cui, eh, diciamo così, in, accettate un esame, di, di creare un repository personale eh, sul, con il progetto e quando fate push questo repository viene automaticamente salvato in modo privato in una serie di repository che noi possiamo vedere. E quindi la consegna avverrà a questo punto direttamente da Eclipse facendo un push sul repository. Eh, eh, ovviamente, tutta questa modalità di inizio e fine di consegna la dovremo testare. Quindi, gli ultimi eh, laboratori sicuramente li faremo in questa modalità, così verifichiamo che tutti siano a posto. Eh, quindi, sarà anche molto importante la partecipazione agli ultimi laboratori perché, per evitare che poi all'esame uno diciamo così, trovi delle sorprese o dei, dei meccanismi che non conosce. Eh, questa è la parte. Di di consegna. Poi a questa segue una correzione che, come nell'esame normale, sarà in due fasi. Eh, una prima fase sarà molto eh, rapida: eh, di controllo del codice, eh, e quindi eh, uno per uno questi progetti, cioè a questo punto eh, sempre divisi ipoteticamente in tre gruppi da venti. All'interno di ciascun gruppo da 20, eh, voi potrete chiaramente decidere se a quel punto lasciare la consegna o ritirarvi, se lasciate la consegna noi eh, diciamo così, uno per uno facciamo una, un piccolo orale, esattamente come facevamo in laboratorio, eh, in cui andiamo a verificare che ciò che avete consegnato funzioni per quanto riguarda il primo esercizio, per quanto riguarda il punto 1. E chiaramente rispetto a ciò che facevamo in laboratorio faremo qualche indagine in più perché non solo ci interessa sapere che il vostro programma funzioni ma anche che l'abbiate fatto voi e quindi in qualche modo qualche domanda in più sul tipo ma qui che cosa hai scritto fammi vedere, diciamo, spiegami perché hai fatto una certa cosa, così via saranno domande chiaramente di, che avranno difficoltà zero ovviamente se l'avete fatto voi perché chiaramente l'avete appena fatto mezz'ora prima ma dovrebbero diciamo cioè così, mettere in crisi di coloro che hanno preso del codice senza, senza capirlo. Ecco. Quindi ci sarà questa fase, quindi due ore, svolgimento della prova scritta, consegna. Dopodiché in ordine a coloro che diciamo, fanno la prova orale prendiamo uno per uno e i vostri programmi li guardiamo. Adesso non abbiamo ancora deciso se il programma lo guardiamo sul nostro computer o sul vostro quindi se ce lo scarichiamo noi e lo condividiamo, oppure molto più probabilmente vi chiediamo di condividere il desktop e quindi possiamo eh, noi agire sul vostro programma, sul vostro computer. Questo, eh, di nuovo, sono quegli aspetti tecnici di cui dobbiamo fare ancora degli esperimenti per poter eh, provare. E, eh, e questo, diciamo, completa la valutazione del primo punto. Questa valutazione vi dà già subito una votazione che può andare da bocciato fino a 21. 2021 21, 22, dipende, ma normalmente diciamo così: 21, la soglia del, prima, del, del, del primo punto. Eh, dopodiché, coloro che hanno fatto anche la seconda parte dell'esercizio eh, cioè abbiamo a questo punto i progetti, ce li voltiamo con calma per dare il punteggio ulteriore del secondo esercizio che va dal 21 fino al 30 lode, praticamente. Que Quest'ultima parte chiaramente non cambia nulla rispetto al passato perché è una valutazione da parte nostra. Quindi ripercorriamo il più eh, fedelmente possibile ciò che vi avevo raccontato o ciò che c'è scritto sul sito no, come regole d'esame eh, del laboratorio. Eh, L'unica differenza è che il lavoro lo fate sul vostro computer e non sul computer del laboratorio continuate ad avere accesso a tutto il materiale che vi serve, vedo che Riccardo mi chiede se è consentito l'uso di appunti, sì è consentito l'uso di appunti, l'uso di internet, l'uso di GitHub, l'uso di Google, l'uso di Stack Overflow, tutte le informazioni che volete, ecco ciò che non è consentito è di comunicare tra di voi. Questo eh, ovviamente. E noi appunto, lo, lo verifichiamo con questa doppia modalità, quindi poter vedere ciò che fate sullo schermo e, e soprattutto poi all'orale poter verificare che ciò che avete scritto effettivamente l'abbiate compreso. Eh, noi cercheremo anche di darvi, cosa che eh, chiaramente... Eh, la condizione un pochino più difficile rispetto a quella di un esame fisico in cui uno, se ha un dubbio, può alzare la mano o cose di questo genere eh, una delle, mh, delle cose che stiamo pensando è di indicarvi già nell'esercizio eh, un esempio di come dovrebbe venire fuori la soluzione eh? quindi magari eh, su, su un, inserito un certo dato e la soluzione deve venire un certo messaggio ecco, vi facciamo vedere un esempio eh, uno o due adesso vediamo un po' Eh, e, poi, ehm, e poi verificheremo ovviamente noi con altri tipi di esempi, ovviamente dati, eh, per, per verificare che funzioni in tutti i casi e non solamente in quei due casi. Eh, quindi eh, vi, vi aiuta in un certo senso a capire se siete in condizione di consegnare, essenzialmente, no? eh, per evitare, perché diventa difficile soprattutto a distanza, avere un programma che... è. è Fatemi dire, molto sbagliato, è abbastanza fuori, allora vederlo insieme, discuterlo insieme, diventa complicato anche capire cosa avete fatto. In modo abbiate, avete voi già un primo filtro, diciamo così, di precorrezione. Se non, vi, se non vi funziona su quei due casi che già vi mettiamo sul testo d'esame, non consegnatelo, perché tanto eh, sapete che non, non arriverà al, al valore minimo se poi funziona ma magari il risultato anziché venire 3,9 viene 3,8 vabbè allora vediamo, ecco per carità se sono cose minori magari sono problemini però almeno avete già un primo metro no? che vi aiuta anche a dire ma devo andare avanti oppure, oppure mi, mi devo fermare quindi questa è una modalità nuova che stiamo cominciando a pensare proprio per aiutarvi eh, in qualche modo già a, a capire se state andando bene se, se, se, se, se siete sulla strada giusta ehm, e... Sì, essenzialmente è così. Poi dovremmo trovare un modo anche di, appunto, di poter fare domande durante l'esame in forma privata, quindi usando le chat private, eh, perché in modo che la... ci sono alcune cose che potremmo dire diciamo così, globalmente sulla chat pubblica, ma altre domande, magari risposte, è giusto che la domanda che fa tizio non venga sentita dagli altri, perché magari è relativa. Alla soluzione che, o ho, la query che sta facendo lui e cose del genere. Però questo, se vogliamo, sono tutti i, i dettagli tecnici no, che, che cercheremo di, di, di inventarci. Eh, io per il momento non credo, non credo di usare Respondus, che è quella piattaforma che blocca il computer e vi obbliga diciamo così, a accendere la webcam, a fare i controlli, non allontanarvi dal computer e cose di questo genere. Uno perché è una piattaforma che è pensata soprattutto per, per esami a quiz, no? E qua invece un quiz bisogna fare un programma e non ha senso scrivere un programma in una casella di testo. E, e due perché secondo me è un livello di stress, diciamo così, aggiuntivo senza dare poi tutta quella sicurezza che, che, che, che, potrebbe, che, che nominalmente potrebbe dare, no? Eh, quindi io, diciamo così, mi fido di voi, non fatemi pentire, in certo senso. Eh, diciamo che non ho mai avuto negli anni episodi spiacevoli, discussioni spiacevoli con gli studenti, spero di non dover iniziare adesso. E, e quindi, diciamo, io in laboratorio ho sempre dato tutta la possibilità di documentazione e, e chiaramente in laboratorio fisico controllavamo, diciamo così, meglio possibile eh, che non ci fosse comunicazione tra di voi, e qui diventa più difficile controllarlo, eh, però eh, co come dicevo c'è un orario subito dopo e quindi cioè, spero che non ci proviate neanche ecco, a, a, a consegnare qualche cosa che non è eh, farina del vostro sacco, perché altrimenti, diciamo, vi, come, come si dice in gergo, vi sgamiamo alla prima domanda, ecco, beh, basta... Quindi da quel, da quel punto di vista i requisiti di connettività saranno quelli di mantenere una videoconnessione aperta per, per due ore, eh, possibilmente senza interruzioni, e, e nel frattempo fare push e pull eh, diciamo, sul, su, su, su GitHub quando il, il progetto inizia e, e viene terminato essenzialmente. Eh, questo è un pochino ciò che abbiamo in mente. Come dicevo, ci mancano ancora bene tutti i dettagli tecnici. C'è un'altra possibilità che stiamo valutando di nuovo dello stesso tipo ma che prevede di lavorare non sul vostro computer bensì su, uh, sul computer del live mm? uh, e quindi pare che stiano costruendo una modalità di virtualizzazione dei computer dei live e su cui a questo punto si potrebbero installare i tool che vi servono e voi uh, vi, vi potreste in qualche modo collegare virtualmente a questo PC quindi dentro la vostra finestra del browser vedete il computer del live installato e lavorate lì eh, questo chiaramente eh, per noi sarebbe una semplificazione perché a quel punto si allinea eh, sicuramente la, la configurazione software delle varie macchine e diventa anche più facile per noi riuscire a, eh, a entrare nel vostro computer perché a questo punto è una macchina che gira cioè, dentro, dentro i laboratori informatici. Eh, mi fa un pochino paura per eh, l'esigenza di connessione perché magari chi ha una connessione un pochino debole dover lavorare su un desktop remoto di un'altra macchina è sicuramente più lento e poi potrebbe essere più eh, cioè cade la connessione e crea un problema in più e, e quindi è una modalità che dobbiamo valutare se, se va bene o no fatemi sapere anche appunto da, dal vostro punto di vista come siete messi eh, per capire diciamo, se una cosa può andare o no è chiaro che eh, risolve alcuni problemi del tipo a questo punto siamo sicuri che Eclipse, la libreria eccetera tutto funzioni perché è già preconfigurato in laboratorio a differenza anche del vostro computer che c'è magari il tizio che ha il computer più vecchio oppure eh, non, non gli funziona Eclipse o Java perché non ha installato la versione giusta ecco, questo, eh, per questo mi raccomando se, sempre, no, dei vari laboratori di provare, farli veramente, farli sul vostro computer Hai anche una verifica che voi abbiate l'ambiente software di programmazione adatto ehm, quindi questo grosso modo la quindi pensate un attimo a come, può, come potrebbe svolgersi eh, e, e poi eventualmente o adesso o più avanti mi fate avere delle osservazioni. Eh, noi stiamo andando avanti a progettarlo in questo senso. Sulle date degli esami che mi chiede Valeria, eh, da quanto ne so dovrebbero uscire e pubblicate sul portale visibili ai docenti eh, il 4, quindi lunedì? Uh, e, e dopo qualche giorno quindi qualche giorno per cui ci possono essere dei piccoli aggiustamenti delle correzioni eccetera eccetera potrebbero cioè, dovrebbero essere poi resi disponibili credo la settimana successiva, quindi 10-11 maggio, visibili per tutti. Io avevo visto un file tempo fa, ma questo cioè, si trattava probabilmente di gennaio e febbraio, con delle ipotesi di date, ma non credo che sia più valido, nel senso che credo che le stiano riprogettando tenendo conto di... di... Beh, è stato fatto quel calendario prima, prima che succedesse tutto. Eh, che infatti non mi erano neanche salvate queste date, so che se non sbaglio erano date abbastanza avanti, no? quindi c'era un buon tempo tra la fine dei corsi e, e, e l'inizio dell'esame però eh, questo tipo, al momento non ho, il, non ho informazione su quale sia il giorno che, è stato, che sarà proposto, che verrà pubblicato, come dicevo, probabilmente il 4, cioè, quindi lunedì prossimo, riusciremo noi docenti a vederlo, quindi la prossima settimana, quando ci vediamo martedì prossimo, posso darvi delle anticipazioni chiaramente ancora eh, non definitive, quindi potrebbero ancora essere degli aggiustamenti, ma perlomeno eh, poterci organizzare un pochino in grandi linee. Ecco, l'unica un cosa... Ehm, sul, sui tempi, ecco, per potervi organizzare, ovviamente dipende da quanti si scriveranno gli appelli, però la nostra idea è di riuscire a fare in, in un turno d'esame circa 60 persone. Come vi dicevo, noi siamo tra docenti, 20, 20, 20, 3 eh, videochiamate diverse e, eh, e a valle di questo la correzione di queste 20 persone, magari saranno meno di 20 perché qualcuno si è ritirato, ma facciamo gli ottimisti, diciamo 20. Eh, questo impiegherà un certo tempo, nel senso che sono due ore per lo scritto, eh, più eh, probabilmente tra quattro ore per l'orale, perché dovendo vedere 20 persone, facendo una domanda, guardando il codice se funziona, eh, eh, forse tre ore è troppo, ma altre due probabilmente sono sufficienti, cioè sono necessarie. Eh, allora questo vuol dire che probabilmente eh, mezza giornata intera ci vorrà per... per un turno di 60 studenti. Eh, questo vorrà dire che probabilmente il giorno dell'appello faremo un grosso turno al mattino, un grosso turno al pomeriggio. E quindi sono 60 più 60, 120, dovremmo riuscire con questi numeri a coprire tutti. Normalmente il primo appello avevamo un numero di iscritti di questo genere qua. Se non fosse se foste di più, se i numeri fossero più grandi, probabilmente si deve andare su due giorni. Quindi attenzione che la data dell'appello che uscirà ci sarà scritto il tal giorno alle, so, alle 10.30 o alle 11.00. Ecco, il giorno è quello, ma l'ora no, perché l'ora dobbiamo chiaramente impegnare l'intera giornata, eh, dividere i due turni, primo e secondo turno, eh, e i turni divisi in, in classi e poi fargli diciamo così, il calendario per gli orali, eccetera, eccetera. No? Saranno, saranno giornate pesantissime per per tutti noi e voi, ehm, però tenetelo solo presente. Cioè che, quando uscirà la data, quello che fa fede è il giorno e tenetevi liberi per il giorno intero. Noi poi, eh, qualche giorno prima, che, ovviamente, di, comunicheremo no, le divisioni in turni, in macro turni. Eh, sui due macro turni, mattino e pomeriggio, ovviamente daremo, daremo dei compiti che sono completamente diversi, che proprio lavoreranno con database diversi, eccetera, eccetera, no? proprio per, per evitare ogni tipo di, di comunicazione che ci possa essere, diciamo, tra chi ha già fatto l'esame e chi lo deve ancora fare. Quindi, questo. Allora, veniamo un po' alle altre domande, penso che sull'esame non abbia altro che già conosco e che non vi abbia detto. Allora, vediamo le domande. Federico mi chiede, una domanda riguardo alla classe entry point che usiamo sempre nei nostri progetti. È stato il laboratorio 7 e la classe è stata un po' modificata, in particolare sembra non venga creato un controller anche se stando nel programma sempre esiste un controllo collegato. Non riesco a capire in questo caso come settare il modello. Eh, allora, vediamo un attimo il codice. Secondo me è solo una questione di eh, una, eh, un codice che non è completo, mancava un'istruzione. Allora, fatemi condividere lo schermo. Che è questo. Ecco qua. Fermo. allora laboratorio 7 tv 2020 laboratorio 7 ok allora questo è l'entry point del laboratorio 7 che effettivamente non estrae il controller, quindi sì, cioè manca, mancano quelle due istruzioni. Cioè il controller: ecco l'unica appunto che volevo fare a ciò che scrive scritto Federico, è che non è vero che il controller non viene creato, no? il controller viene creato da, dal FXML loader. Quindi, poiché dentro la scena.fxml è indicata una classe controller, il controller viene creato e viene inizializzato. Quindi, viene fatta la new della classe controller e viene, fatta, eh, viene chiamato il metodo init. Poi giustamente Federico dice però se io ho un model e lo voglio comunicare al controller nel main come posso fare? E giustamente, quello che dici tu è corretto, ehm, devo aggiungere quelle due istruzioni che estraggono il controller dal, dall'fxml loader e, e poi gli passano il modello. Come, si, come veniva fatto negli altri laboratori. Quindi di fatto qui è stato, se vogliamo, eh, un, un epsilon di pigrizia in più da parte nostra nel non scrivere quelle due istruzioni, ma sicuramente servono. Il controller però esiste comunque, eh? Non siamo noi che lo dobbiamo creare, ma è il loader che lo crea sulla base di ciò che c'è scritto dentro l'fxml. Semplicemente noi non avendo accesso al controller qua in questo main, non abbiamo la possibilità di passargli il model, e questo è il motivo per cui negli altri laboratori c'è una co in più che è giusto e corretto aggiungere, assolutamente sì. E avrete probabilmente notato che già da questo laboratorio, se non sbaglio, viene modificata la classe ConnectDB eh, usando la configurazione dell'Icar data, data source eh, che se avete fatto le cose bene non, eh, non impatta per nulla il modo in cui realizzate il DAO perché dovete comunque sempre chiamare una get connection della classe ConnectDB, eh, connect o db-connect, abbiamo un po' di laboratori che la chiamano in un modo e un po' nell'altro chiedo scusa. e, e quindi eh, la prima volta vedete, if data source uguale null, la prima volta che viene chiamato il get connection viene creata la data source, eh, se invece non è null, quindi questa data source che è una proprietà statica della classe ConnectDB eh, è già stata creata in passato, eh, allora semplicemente viene questo metodo eh, getConnection, viene delegato, delega direttamente a data source.getConnection, questa è istruzione chiave qua sotto. Quindi quando voi chiamate da questo laboratorio in avanti, no, se usate questa classe di connessione, eh, la GetConnection della ConnectDB, normalmente viene delegata alla GetConnection non più di driver manager, bensì di eh, data source. Il data source il quale la prima volta che chiamano GetConnection viene inizializzata. Ecco questo, ricordiamoci, dobbiamo fare una volta sola, questa inizializzazione, soprattutto questa istruzione qua, perché questa è quella che apre le N connessioni. Se lo facessimo ogni volta peggioreremo le cose, perché anziché aprire una connessione ogni volta, apriremo 10 connessioni ogni volta che ovviamente non è assolutamente quello che vogliamo, quindi questo if eh, e il fatto che questo data source sia una variabile statica, e quindi viene ricordata da una chiamata all'altra, è quello che ci garantisce di creare la connessione la prima volta e poi riusare sempre il pool. Eh, I metodi del DAO chiamano getConnection tranquillamente e ottengono in prestito una connessione e poi faranno connection.close e ricordiamoci di farlo, connection.close, perché questo è il modo per dire al data source, questa connessione non mi serve più, riprenditela pure. Eh, quindi adesso in avanti, se volete anche, chi, aveva, chi di voi aveva dei problemi nei, nei laboratori precedenti perché gli dava gli errori su troppe query, il sistema operativo non ce la faceva a gestire tutte le connessioni, se voi provate a prendere questo, copiarlo, questa classe e copiarlo nel, nei progetti precedenti dovreste vedere che è tutto, uno, più veloce, due, non dà più questi problemi. Um... Allora, poi sempre Federico mi segnala eh, che eh, ci sono degli errori col, col login, fail to load class, eh, static log binder, defogit operation, log implementation. Eh, questo qui non è, ha, ha a che vedere con la configurazione di Icar. Adesso questo lo dobbiamo. Eh, allora, questi, eh, quella libreria SLF4J eh, è, quindi, aspetta, facciamo altri minuti. In realtà dovremmo provare il programma se, se c'è tutto nelle nel librerie. Ah, questi sono i, i, i warning che, che Federico mi segnala, eh, che essenzialmente sono emessi dalla libreria di login, Simple Logging for Java, Simple Logging Fasal for Java. Eh, e questa è fatta di, di, di due parti no? la prima parte è la libreria SLF4J che di fatto contiene i metodi di interfaccia e poi una parte di implementazione eh, a quanto pare qui sembra che eh, non trovi la seconda parte di implementazione quindi sembra più un problema di librerie caricate nel progetto eh, che dovremmo a questo punto verificare se ci sono tutte eh, se, se anche altri hanno questo problema è un problema nostro diciamo così di come abbiamo inizializzato il progetto dovrebbe essere qua nel class path ci sono tutte le informazioni sul POM scusate stavo guardando il POM specifica slf 4j API sl4j simple Quindi in realtà dovrebbe riuscire a trovare sl4j simple e non capisco molto perché vado a cercare invece lo static logger questo vabbè, lo, lo, lo verifichiamo e quindi compaiono anche ad altri quindi, vabbè, allora a questo punto eh, proviamo ad eseguirlo questo di, di solito cioè non sono errori bloccanti semplicemente dicono attenzione che facendo così i messaggi di log non compaiono perché eh, la libreria di logging default into no operation, logger implementation. Quindi non ti dà errore quando tu chiami il metodo logger.info. Eh, e Di fatto noi non stiamo usando, lo sta usando la libreria Icari, eh, e quindi normalmente scriverebbe dei messaggi o aperto tot connessioni, cose di questo genere. No, non li scrive questi messaggi perché vanno, vengono persi praticamente. Ehm. Um, e quindi cercare di capire, soprattutto dal punto di vista della configurazione del progetto, può darsi che ci sia qualche... Allora, riprendiamo qua, se avete un attimo di pazienza, possiamo vederlo insieme. La vostra 7, clona. Da qui importo un nuovo progetto dal 7 va bene master lo mettiamo dall'altra parte dove c'è workspace Qua. ok No, Federico dice che gli compaiono solamente dopo che abbiamo diventato entry point ma semplicemente perché prima non chiamavi nessun metodo del DAO probabilmente e quindi eh, allora l'app 7 power out di qua il progetto quindi la cosa migliore visto che è legato al logging potremmo direttamente fare questo test DAO che dovrebbe già dirci eh, essenzialmente tutto, devo prima caricare ovviamente il database perché non credo di averlo caricato su questo pc ecco alcuni hanno avuto problemi a trovare il database perché in realtà non ehm, non viene eh, non, non si trova non si vede direttamente qua nel progetto in realtà, eh, come si vede da, da GitHub, il file SQL c'è no? nel progetto GitHub e poi il progetto Eclipse è dentro al progetto GitHub. Quindi Eclipse vi fa vedere ciò che c'è da qui in avanti, da, questo, da questa cartella in avanti, quindi ve la fa vedere dentro le sue cartelle. Ciò che c'è fuori, quindi il PDF, l'immagine del database e l'SQL stanno fuori dal progetto Eclipse, ma sul vostro computer ci sono tranquillamente. Quindi se voi andate ad esempio a vedere. Eh, mostra in System Explorer sul progetto, vi apre la cartella dove c'è il progetto e vedete che questa è la cartella dove c'è il progetto e qui a fianco ci sono gli altri file no? Quindi se avete difficoltà a trovarli dentro Eclipse non li vedete perché sono a, dentro, diciamo così, il reposito di GitHub ma non dentro il progetto Eclipse eh, allora torniamo a ID che nel frattempo si è aperto e importiamo, eccolo qua, questo file, esegui file SQL, workspace, laboratorio 7, power out, lo sta facendo, l'ha fatto, sì, eccolo qua l'ha fatto. Power Arthesis ce l'abbiamo. Esatto. Ok. Allora, a questo punto, da Eclipse proviamo a, a eseguire il test DAO. Visto che è appunto un problema di database, non dovrebbe servire lanciare l'interfaccia grafica. E quindi eseguiamolo. E eh, come mi avete segnalato non che non ci credessi, ma eh, esattamente compaiono questi messaggi. Allora, questo nonostante nelle dipendenze ci sia sl4simple, anche se con un'icona un pochino più brutta, un pochino più grigia, che non capisco cosa, non so che cosa intenda dire, quindi è possibile che lui non trovi per qualche motivo questa libreria, quindi questo qua dobbiamo andare a verificarlo. Uh -huh. eh, nel, nel build path dunque build path questa libreria la dovrebbe trovare allora dipende, order, next, librerie dipendenze maven eccolo qua Allora, questo lo dobbiamo verificare, nel senso che eh, il, il messaggio di errore è dovuto al fatto che eh, lui non trova questa libreria che abbiamo messo, in realtà, eh, c'è questa icona appunto di colore più grigio che non, non ho presente al momento che cosa, che cosa significhi, e allora lui dice, poiché non trovo questa libreria, non trovo nulla a cui appoggiarmi per fare il logging, eh, per default non faccio il logging, punto e basta. Okay. Quindi questo è un problema eh, di, diciamo, di configurazione di Maven eh, che cercheremo di risolvere. Non impatta il funzionamento del programma, ma sicuramente è un problema che dovremo risolvere. Quindi grazie di avercelo segnalato, e cercheremo di capire perché e soprattutto cosa vuol dire questa cosina qua che, che è grigia rispetto alle altre. Eh, qui sembra che la trovi. Social location. Qui ci sono i sorgenti però. però dove si trova la libreria non te lo dice. Vabbè, niente, non vi faccio perdere tempo adesso eh, e cerchiamo di capire meglio, eventualmente, di aggiornare il progetto. Mm. Ma, eh, normalmente eh, qui dovrebbero esserci dei messaggi di, della libreria Icari che vi dice inizializzate la connessione, aperte tot connessione verso il database. Sono messaggi informativi che vengono stampati ogni volta. E questi vengono stampati la prima volta che chiamate la get connection, che è quella che fa inizializzare il data source. Ok, quindi questo qua me lo, me lo segno che dobbiamo guardarlo e risolverlo. Ehm, poi, altre domande? Ehm, quindi, quindi sì, anche chi diceva che lo stesso problema eh, capitava in Grazola, a questo punto direi che capita in tutti i problemi, in tutti gli esercizi in cui c'è questa configurazione di Maven e c'è la, eh, la libreria di Icaro. Allora, l'altra domanda di Francesco è, eh, è eh, relativa al fatto che il result set eh, venga anche chiuso. Eh, allora, normalmente, allora, sarebbe sempre buona, buona norma nel, nel momento in cui acquisisco una risorsa eh, chiuderla automaticamente, cioè chiuderla manualmente, eh, dire al sistema che questa risorsa non mi serve più. Eh, normalmente, eh, quando Uh, eseguo una query uh, e quindi mi restituisce un result set. Questo result set viene, rimane, diciamo così, in memoria dentro il database perché il database pensa che io possa averne bisogno uh, e quindi io posso farmi il mio while. Uh, while next, set.next, scandisco tutti i risultati, ma anche quando arrivo al fondo, il database, questo dataset, lo mantiene in memoria, lo mantiene memorizzato, perché nessuno mi vieterebbe che, che riprendere il cursore, farlo tornare indietro, ripartire dal primo elemento, rileggere i dati, perché è chiaramente permesso. Quindi fin tanto che il result set è aperto, sto dicendo al database, senti questo risultato di questa qui, ritienilo. Quando io faccio resultset.close, sto dicendo al database, ok, questo risultato non mi serve più, prometto che non lo userò più, e quindi puoi liberare quei dati. Quindi, eh, se vogliamo, diciamo così, è, è, è buona norma, no? dire al database che questo non mi serve più, così limitiamo, riduciamo la quantità, di, soprattutto di memoria, che eh, MariaDB, il database, non il nostro programma, il nostro programma non cambia nulla. Eh, al database, invece, eh, diciamo così, risparmia un pochino di memoria. In realtà, quando chiamo connection.close, automaticamente eh, tutti gli statement che sono inseriti in quella connessione vengono auto automaticamente chiusi. Quindi il fatto di fare eh, eh, ResultSet.Close è particolarmente importante quando nella stessa connection faccio tante query diverse. E allora, ok, ho fatto una query, ho, ho analizzato i risultati, chiudo quel result set e faccio un'altra query che mi darà un nuovo result set e così via. Eh, se invece, come facciamo noi, in una, in, una, in una connessione, facciamo una query, massimo due veloci, poi chiudiamo la connessione, cioè quando facciamo connection.close, la connection.close si porta dietro ovviamente anche la chiusura di tutti gli statement che quella connessione vi ha generato. Quindi in questo caso non è, eh, non è così indispensabile. Diciamo, se volete scrivere il codice pulito, ben venga, no? Chiudere anche il result set, eh, il, il database vi ringrazia, ma altrimenti se non chiudiamo il result set e subito dopo chiudiamo la connessione, connection.close, che poi nel caso del, del, eh, del data source non è una vera chiusura della connessione, perché significa restituirla al pool, però eh, l'operazione esplicitamente di chiusura della connessione eh, fa chiudere anche i vari result set. Quindi in questo caso non è, non è necessario farlo. Ecco. Viene fatto diciamo, automaticamente dal connection.close. altre domande? Allora, c'è una domanda di Riccardo, che adesso vi copio, che ci chiede se sia bene nella scelta delle strutture dati usare sempre set, metto maiuscola, eccetto quando è richiesto l'ordinamento, in questo caso preferire un array list. Allora, la risposta è questa che vale, diciamo così, metà del, del, del, dell'ingegneria no? la risposta dipende eh, quindi fatevi sempre diciamo eh, cercate di non imparare diciamo così, dei, delle regole troppo, troppo rigide perché va valutato poi di caso in caso eh, il set eh, va bene quando devo avere ovviamente degli elementi unici e voglio iterare in un ordine arbitrario il set ha un grosso difetto è che eh, io non posso ottenere un, un, un elemento, quindi io posso avere set.contains eh, di elemento che mi dice sì o no però se, eh, se voglio avere l'oggetto che, che è contenuto in quel set non me lo dà non c'è un get nel set e questo può essere eh, un problema se all'interno di questo set ci memorizzo degli oggetti complessi, di cui magari io, eh, immaginiamo, ricordatevi quello che abbiamo detto nella lezione a proposito del DAO, io ho un oggetto che ha come, come chiave primaria, come, eh, come hash code, la chiave primaria della tabella, quindi magari un paio di campi, però gli altri campi sono campi a corredo. Quindi se io avessi, facciamo il caso dello studente, no? se io avessi un set di studente, eh, questo, questo set sarebbe indicizzato, quindi usa, hash code, userà e equals, useranno la matricola. Quindi conoscendo la matricola, io eh, potrò sapere se quella matricola è nell'insieme oppure no ma poi non posso da lì ritrovare il nome e il cognome, perché non posso trovare l'elemento. Quindi va bene se devo memorizzare gli elementi che di fatto coincidono, diciamo così, è perfetto se l'intero oggetto coincide con la sua chiave. Allora, qui è perfetto il set. Allora, semplicemente vuol dire che l'oggetto ce l'ho o non ce l'ho, lo metto lì dentro e evito di, diciamo così, i duplicati. Oppure se devo sempre, cioè se ogni volta che ho bisogno di quei dati, devo e analizzarli tutti. Allora faccio un'iterazione, va benissimo. Eh, so che non posso controllare l'ordine di questa iterazione, ma non è un problema. Eh, se invece voglio usare quella struttura dati per recuperare, per memorizzare oggetti complessi e recuperarli, allora il set non va bene. Allora in quel caso posso avere, come dicevi eh, tu Riccardo, posso avere delle liste oppure delle mappe. Allora in questo caso magari uno potrebbe avere una mappa da eh, integer, che sarebbe la matricola, a studente, dove riesce a avere il meglio dei due mondi, no? nel senso che riesco a avere attraverso la chiave mappa, evitare di avere dei duplicati perché ogni, ogni chiave può comparire una volta sola in una struttura mappa, ma poi una volta che ho la matricola posso ritrovare tutti i dati dello studente. Quindi alla fine la mappa è una combinazione tra un insieme, un set e dei dati accessori che sono l'oggetto completo un po' come avevamo fatto per identity map in certo senso, no? dove eh, avevamo una struttura dati che molto rapidamente poteva, uno, dirmi se un elemento esisteva già e, e, e due, se c'è, dammi dati a, a corredo, hm? i dati a corredo i dati aggiuntivi quindi, eh, in questo caso diciamo così, c'è questa in funzione dell'uso che ne facciamo insieme mappe o liste, chiaramente ovviamente posso anche usare una lista eh, però, eh, in questo caso se devo fare una ricerca udente. Se devo fare, la lista ha il vantaggio che ovviamente mi mantiene i dati ordinati ma se devo fare una ricerca di un elemento questa ricerca è più costosa, ovviamente perché la lista va scandita da sinistra verso destra, dal primo elemento verso l'ultimo. Molto spesso quello che si fa è magari fare entrambe le cose, cioè una mappa e una lista. No? La mappa per l'accesso diretto conoscendo la chiave in questo caso la matricola, la lista per accesso ordinato, quindi puoi conoscere la settima posizione, la quarta posizione Oppure siamo eh, così scandirli in ordine. Mentre la mappa ovviamente mi può dare i values. Map.values mi dà l'elenco di tutti i valori, ma me li dà disordinati, perché mi dà di fatto in ordine di hash code. Eh, qual è meglio? Dipende dai casi, dipende dalle operazioni che ci devi fare sopra. Quindi ciò che ti dà l'unicità, ovviamente, è il set o la mappa. In questo caso, diciamo, il fatto che si basano sull'equals sull e sull'hash code si fa. Eh, ti dà la certezza che non inserirai mai elementi duplicati. Ciò che, ciò che ti dà l'ordine o la possibilità di riperire i dati sono le liste e le mappe. E poi ce, si, ce li si gioca, essenzialmente. Ehm... Dopodiché eh, Federico mi, mi chiede se faremo esercizi eh, più nel dettaglio sull'attuazione del pattern ORM. Eh, allora non faremo esercizi specifici no, sull'ORM eh, perché sarebbero anche particolarmente noiosi. Ma, eh, diciamo così, da adesso in avanti, quando eh, faremo degli esercizi, eh, eh, diciamo, troveremo dei dataset anche più complessi, eh, ovviamente oh. ne dovremo tener conto. Cioè, ad esempio, anche solo questo Powered Out, che è il Laboratorio 7, contiene eh, diverse tabelle, allora noi ci dobbiamo chiedere, va bene, ma allora come faccio a rappresentare queste tabelle? Primo mi chiedo quali dati effettivamente mi servono. Ah, perché non sono obbligato a rappresentare tutto, mh? tutte le tabelle e tutti i dati di tutte le tabelle quindi prima di tutto mi chiedo di queste sei tabelle quali mi servono eh, Ok, una volta che ho capito in questo esercizio quali mi servono mi creerò l'oggetto all'interno del model eh, l'oggetto che lo rappresenta quindi qua adesso mi pare che nel model ci fosse, ci fosse già un oggetto NERC mh, che è quello principale per questo esercizio e allora questo oggetto ovviamente è stato creato scegliendo questo caso due attributi id e value che sono esattamente i due attributi della, eh, della tabella, quindi abbiamo usato diciamo così, le regolette di urm, quelle semplici per le tabelle semplici, eh, all'interno del, del nostro model. E quindi li, eh, ricordiamo, partiamo sempre dal basso, capisco se una determinata tabella mi serve, se una determinata relazione mi serve, se mi serve creo l'oggetto, corrispondente. Allora, le regole dell'ORM ci aiutano essenzialmente a darci una linea guida su come creare questo tipo di oggetto. Quindi, come dicevo, non faremo esercizi specifici, ma useremo questi, questi criteri tutte le volte che in un esercizio avremo un database, compito una tabella e quindi dovremo vabbè, creare i vari oggetti corrispondenti alle tabelle, ovviamente, sempre ricordandoci, non facciamolo tutti a tappeto, facciamo solo quelli che ci servono, eventualmente ci se fossero le tabelle, mi pare che non sia, beh, questa qui, ad esempio, ha Molti campi magari non ci servono tutti, quindi nessuno ci obbliga, eh, soprattutto quando uno ha il tempo limitato, a rappresentare tutti i campi eh, possibili e immaginabili. Eh, quindi potremmo anche pensare di avere un oggetto che rappresenta solamente sotto, un sottoinsieme. Le regole sono fatte per essere interpretate, non per essere diciamo così, seguite eh, beceramente. No? Noi sappiamo, sappiamo come creare, ad esempio, nel caso di Powered Outages, un oggetto che rappresenta un singolo Powered Outage con tutti questi attributi. Eh, chiaramente molti di questi attributi sono delle chiavi esterne. Ad esempio, Tag ID eh, rappresenta un, un ID che corrisponde al tag. Eh, NERC ID, allora qui entra in gioco la progettazione ORM, dove questo Tag ID è un numero, allora se io dovessi creare la classe Powered Outages, Dovrei rappresentare ovviamente l'id come intero. Poi questo event type id, partiamo da questo, è nel database ce l'ho come intero, ma io ho anche un oggetto event type. Quindi per essere, prendiamo, eh, potrei avere la, la mia classe, power outages, eh, dove sicuramente avrò private int id, e quello su id che questo sarà usato anche per score equals, perché è lui è equals. Poi abbiamo la seconda colonna che è eh, event type id. Allora, questa colonna si chiama event underscore type underscore d, allora in Java noi tenderemo a chiamarla event type id col camel case. E la possiamo rappresentare come private int, anche lei. Meglio però, visto che questo è un identificativo numerico che fa riferimento a un oggetto di un'altra tabella, eh, definirlo direttamente come event type. Mm? Event type esterno, perché avremo sicuramente l'altra tabella event type che ha i suoi ID e i suoi campi. Quindi dentro Power potremo definire eh, un riferimento al tipo di evento, ad esempio. Così. Allora, questi sono eh, due, tre modi diversi: no? potremmo avere solamente, decidere di avere solamente l'id, possiamo decidere di avere solamente l'event type, oppure decidere di avere tutti e tre. Il più pigro è avere solamente l'id. Quando leggo la tabella mi dà l'id, ho l'id e ho finito, lo salvo. Ovviamente quando poi vorrò avere, ad esempio, per stampare no, questo maledetto evento, che cos'è stato? Che, sia, eh, che mancava benzina, ad esempio, nei, nei, nei distributori, eh, oppure c'è stato un attacco di vandalismo, eh, devo stampare questo messaggio, dovrò fare un'altra query che dall'ID numerico mi vada a prendere quell'oggetto. Se però magari io l'elenco degli event type ce l'ho già, questo elenco degli event type ce l'ho già, allora avrò già da qualche parte una lista di event type. Meglio ancora un ID map di event type, una mappa barra bar una lista o entrambe. Allora a questo punto, nel mio oggetto DAO, quando creo Powered Outages, vado a consultare questa lista collection di event type, trovo quello giusto e nel mio oggetto Powered Outage già di, direttamente metto il riferimento con l'oggetto. Dove a questo punto l'ID, diciamo, diciamo che non mi serve più, perché una volta che ho riferimento all'oggetto, eh, l'ID lo posso andare a prendere dall'oggetto. Quindi farò eh, più avanti nel mio codice, farò l'outage.event se mi serve l'id. Oppure farò outage.getEventType.get, la descrizione si chiamava value. E a questo punto avrò il messaggio descrizione testuale. Quindi questa è l'applicazione pratica no, di quella regola che diceva io una relazione con cardinalità 1. Ho un oggetto PowerTouch che punta a un oggetto di tipo eh, event type. Allora in questo caso vuol dire che nel DAO che crea il PowerTouch dovrò fare un'operazione in più, cioè una volta che ho di numerico semplicemente non lo vado a memorizzare direttamente in questo campo, ma vado a cercare per quello che dicevo che è più comodo avere un identity map perché nella mappa mi dà già direttamente l'oggetto che mi serve. E quindi all'interno del DAO scriverò qualche cosa del tipo eh, result della colonna che si chiama event, event type underscore id una volta che ho questo numero intero devo trovare l'event type corrispondente e quindi avrò una collection che si chiamerà event types ma una mappa probabilmente get farò una cosa di questo genere cioè dal database chiedo l'intero e poi alla mia mappa che contiene l'oggetto event types interrogo la mappa per sapere a questo id numerico che oggetto corrisponde e questo qua diventerà ovviamente il valore di questo event type. E lo posso memorizzare così. Quindi faccio un pochino più di lavoro quando carico nel DAO, ma eh, a quel punto non devo più, perché se avessi solamente l'ID, eh, devo sperare di non aver mai bisogno di, di stampare il messaggio, altrimenti ogni volta dovrò fare la query. Questo richiede ovviamente che io abbia preventivamente uno costruito un idmap e due, anzi, uno, eh, fatto la query per ottenere tutti gli event types e due, eh, messo, messo costoro all'interno di un idmap o, o, o di una lista, ma a questo punto sarebbe poco efficiente averli in una lista e ottenere, eh, interrogare la lista per, per, per contenuto. È un po' di lavoro in più, eh, valutiamo se vale la pena. Nel senso che se questo messaggio dobbiamo scrivere una volta sola nel nostro programma, a quel punto ci, giochiamo, ci facciamo una query e abbiamo finito lì. Se invece ci accorgiamo che l'informazione collaterale che ho dentro, perché rifaccio il ragionamento, io ho una tabella che mi descrive Powered Outages. Questa Powered Outages ha delle informazioni sue, interne, no? tipo Customer's Date, Begin, Date Finished, e delle informazioni che sono in tabelle collegate. Allora, le informazioni delle tabelle collegate mi servono? Mi servono frequentemente? Se sì, allora ha senso impostare tutto questo meccanismo, quindi farti la collection, ID map della tabella collegata e all'interno della tabella PowerTategies vado a mettere in riferimento all'oggetto. In caso contrario, chi me lo fa fare? Memorizzo l'id e lo lascio lì e se non devo stampare i dati o se non devo farlo molto frequentemente, eh, lavoro di meno. Quindi... Eh, diciamo, le regole le abbiamo per, per costruire il diciamo sistema completo, però, eh, se prendete un database come questo e volete costruire tutte le relazioni, ci perdete veramente due ore a, fa, a far tutto: tutte le ID per ogni tabella, eh, il look up dei, dei, dei valori per ogni tabella, eccetera, eccetera. Eh, e poi magari non vale la pena perché non lo usate. Allora, se fosse un, un, un model. Che sapete di riusare più volte, allora vale la pena di investire, altrimenti cerchiamo sempre di, di andare, andare in questo solco, ma poi andare solamente fino al punto in cui ci serve. Quindi, questo è un po' il ragionamento che in, in tutti gli esercizi, da adesso in avanti, dovremo fare, tenendo conto di quelle linee guida che eh, ci dicono essenzialmente come costruire questi oggetti, dare i nomi, come memorizzare le relazioni, eccetera, eccetera, se vogliamo. Eh, poi, di nuovo, questa operazione qua potrebbe essere un'operazione lazy, in cui memorizzo solamente l'ID e poi solo la prima volta posso andare a farla qui di memorizzare il valore, oppure eager, come ho definito nelle slide, cioè eh, io in anticipo comincio già a leggermi tutti, non si sa mai, e me li leggo tutti. E allora vuol dire che li ho già. Le sfumature sono veramente moltissime, non c'è una regola unica, ma perlomeno sappiamo quando lo vogliamo fare come, come approcciarci. L'idmap eh, ce l'ho già nel model e la passo come argomento al DAO. Sì, sì, sì. questa idmap eh, quindi in questo quadro noi abbiamo pensato che event types è, sarà una mappa che parte da integer e da integer virgola event type che viene creata. Nel model è passata al DAO come parametro aggiuntivo. Esisterebbe un'altra possibilità, ma a me non piace, la metto tra parentesi, potrebbe essere una variabile statica del DAO, eh, nel senso che potrebbe essere una variabile che il DAO si gestisce per se stesso. In un certo senso serve a lui no? questa, eh, questa Uh, come si chiama uh, Identity Map? Quindi se la potrebbe gestire, tutte le volte che fa una query si salva i dati e poi quando dovrà costruire degli oggetti le riperirà questi dati. Uh, a me questa seconda versione non piace moltissimo perché l'Identity Map potrebbe essere anche molto utile al model. E allora non ha senso che il model usi una variabile interna del DAO no? uh, e quindi, ovviamente, se è nel DAO deve essere statica perché il DAO ogni volta lo, sto, lo creo, lo distruggo e quando lo lo ricreo ripartirebbe vuota da nulla quindi no, no, no, non avrebbe nessun valore invece è Statica nel senso che viene memorizzata nella classe DAO non nell'oggetto DAO e quindi dopo che l'ho fatto la prima volta rimane però a me questa seconda soluzione piace abbastanza poco quindi preferisco passare un parametro in più così è esplicito che il model 1 ha la responsabilità di crearla lui quella identity map e far sì che la query per popolarla venga effettuata e poi a questo punto sa che Uh, chiamando i metodi del DAO, quella, quella identità viene usata perché te la passa semplicemente, quindi vuol dire che tu la usi e vuol dire che mi restituisci degli oggetti. È molto più esplicito programmarla in questo modo, um, ok. Allora, qui c'è un'altra domanda con un argomento completamente diverso sul binding di cui. Vi avevo forse accennato, ma per non più di 10 secondi in una delle primissime lezioni eh, e poi non l'abbiamo più approfondito. Eh, eh, allora, questo è un meccanismo molto potente. È un meccanismo molto potente che ci permette di collegare direttamente un campo dell'interfaccia utente a una variabile del model. Quindi tutte le volte che modifichiamo quella variabile del model, in automatico, senza dover fare nessun lavoro, quell'elemento dell'interfaccia utente viene aggiornato e viceversa al contrario, possiamo fare un binding eh, dall'interfaccia verso il model e questo richiede che le varie proprietà degli oggetti vengano eh, definite come properties, quindi con tre metodi di accesso, eh, diversamente dalle proprietà normali. Eh, allora, noi normalmente nel, nel tipo di esercizi che facciamo sia nei laboratori sia nei durante l'esame non abbiamo interfacce utente tremendamente interattive no? per cui eh, ha, ci sono molti elementi che cambiano dinamicamente quindi tu devi aggiornare continuamente tante cose e viceversa eh, e, e quindi il binding eh, diciamo così, non, è, non è particolarmente utile in un certo senso e quindi di fatto non, non viene approfondito molto durante il corso eh, se però invece vi trovaste a fare qualche interfaccia un pochino più completa più complessa, anche più interattiva, eh, allora effettivamente torna molto utile perché evita di registrare tanti event handler e andare a mettere a posto tante informazioni quando queste si possono propagare in modo automatico. Allora, una cosa che potrei fare, eh, diciamo così, per soddisfare entrambe, entrambe le, le versioni, potrei farvi prepararvi un video, diciamo così, di una lezione diciamo, opzionale in cui vi racconto un po' meglio come funziona questo meccanismo. Così, chi vuole, chi è interessato, se lo va a vedere, con l'introduzione, poi ovviamente c'è tutta la documentazione da, da studiarsi, ma almeno c'è un'introduzione facile, diciamo così, di, di, di primo approccio, con qualche esempio, e poi se volete lo potete utilizzare anche eh, poi nei vostri esercizi. Però non lo carico, cioè non lo inserisco diciamo così, nel programma del corso ufficiale, quindi da questo punto di vista mi devo ricordare, quindi farò una lezione opzionale sul binding nella prossima settimana e sicuramente se abbiamo interfacce con tanti elementi e questi cambiano molto spesso conviene molto, conviene molto dal punto di vista proprio della, della, della, della facilità di programmazione dichiari una volta sola che queste due cose devono rimanere collegate e fine eh, e più in realtà c'è tutta una complessità in cui puoi anche non solamente dire che questo mostra un certo valore, ma puoi fare anche delle operazioni di confronto, operazioni aritmetiche, eccetera, su questi dati che vengono calcolati in automatico ogni volta che un dato di partenza cambia. Quindi il framework dei banding è abbastanza complesso. Eh, e, quindi sì, sì, sì, cioè, però appunto per i programmi che facciamo in cui si inseguono dei dati, schiaccio un bottone e calcolano il risultato, non è molto utile va bene se mi dimentico ricordatemelo, eh. ok l'interfaccia creeremo noi oppure se l'ha già fornita come negli ultimi laboratori mi chiede qualcuno che si chiama con la eh, la creeremo noi oppure se l'ha fornita normalmente viene già fornita eh, l'fxml è, è già compreso solitamente è già compreso nel, nel progetto base Questo. Non vuol dire che voi non dobbiate eventualmente aggiungere degli event handler, aggiungere degli ID su, quel, su quell'fxml, perché magari appunto vi, vi serve qualche cosina in più. Però perlomeno la parte grafica ve la diamo già fatta per non farvi perdere tempo durante l'esame, in modo che l'esame vi, vi possiate concentrare <coughs> sul controller e sul model. Quindi normalmente, diciamo così, nel progetto base dell'esame vi trovate già fatti entry point eventualmente da, da modificare con se, se dovete aggiungere il model, se dovete impostare le variabili creare qualche cosa l'fxml che quasi sempre non è da modificare vi trovate già la connectdb sono già, già fatte e di solito molto spesso uno scheletro di DAO in modo che possiate subito, questo ci serve con un metodo molto creativo, tipo leggi, leggi tutti i dati o cose di questo genere, questo ci serve perché così una volta che avete creato il programma, potete subito testare il DAO, la connessione col database, con già un metodo, diciamo così, di base. E, ed eventualmente, una o più classi del model le classi usate, le classi DTO, quel che avevamo chiamato DTO, quindi classi contenitori di dati. No? Come avete visto, in questo caso c'era già la classe NERC nel, nel model, nel, nel package model. Poi magari ne dovete creare altre, magari come è implementata questa classe, eh, magari da modificare, arricchire, Vediamo già qualche scheletro di base. Questo da un lato, per cose, tutte cose banali, come ovviamente, eh, da un lato vi velocizza nell'implementazione, dall'altro un pochino standardizza anche i nomi delle variabili, come si chiamano i, i campi del, dell'interfaccia, così diventa anche più facile per noi correggere perché sappiamo già come si chiamano i vari pezzettini. Mentre invece non vi forniamo, di solito la classe model, se c'è una classe vuota, ah beh, ovviamente lo scheletro di controller con nessun metodo implementato, quindi solamente quello che, quello che salta fuori dallo sim builder che potreste benissimo fare copia e incolla. Ricordatevi che se modificate l'FXML dovete rigenerare lo scheletro il controller perché magari cambiate i nomi oppure aggiungete degli elementi. Tutto il resto invece lo fate voi. E ovviamente scusate, l'SQL database. Ecco, l'SQL database. Nell'ultimo anno abbiamo preso un'abitudine, che secondo me è sana, di dirvi prima quale sarà il database. Quindi il uno o due giorni prima, quando si chiudono le iscrizioni, vi diremo già, guarda, in, quel, in quell'appello il database utilizzato sarà questo. Così potete già, soprattutto a maggior ragione adesso che lavorerete sul vostro computer, potete già scaricarvelo, installarvelo e anche studiarvelo un pochino prima. Quindi questo qua verrà anche comunicato un o due giorni prima. Eh, e quindi potete già predisporlo e caricarvelo sul sul sulla vostra copia di MariaDB Maria c'è anche nel progetto ma ce anche, lo potete già scaricare prima I prossimi giorni poi dovremo riuscire a pubblicare anche il video della soluzione del laboratorio 6, nel senso che abbiamo fatto già due giri di revisione col borsista, dovrebbe essere pronto per la pubblicazione, e così poi possiamo procedere. Ok, ci sono altre domande? Dei pensieri, delle reazioni sulla modalità d'esame che vi ho raccontato all'inizio? Intravedete delle difficoltà? Oltre ovviamente a sapere le cose che servono, ma quelle. Riccardo infatti ci dice che sul desktop modo potrebbero esserci problemi di, di linea, eh, problemi di connessione. Eh, e per quello che io cercavo appunto, vabbè, è chiaro che la connessione è, è obbligatoria, cerchiamo di mantenerla cioè, in modo che appunto la... la senza una connessione video veramente non siamo in grado di capire minimamente cosa state facendo quindi diventa un minimo dobbiamo riuscire anche con una risoluzione limitata, una banda limitata, dobbiamo cercare di riuscire a tenerla in piedi. Se poi ci saranno delle piccole disconnessioni, si pianta, lo riavviate, questo è chiaramente un fattore di stress, però chiaramente se uno si scollega e si ricollega dopo, dopo 30 secondi non è un problema ecco, da quel punto di vista. È chiaro che se si vede che invece la cosa si ripete o è sospetta, ricordiamoci sempre che c'è subito dopo l'orale. Ecco. Quindi io vorrei evitare di diciamo così, invalidare un esame per problemi tecnici. I problemi tecnici cerchiamo di gestirli. Ecco. Può capitare qualcosa, speriamo che, che siano limitati ecco, in un certo senso. Noi cercheremo di trovare una soluzione se esiste, perché a me quella eh, che diciamo, interessa di più, non tanto vedere cosa fate in faccia, sì, ma anche vedere cosa fate sullo schermo, perché visto che eh, il, il compito sarà sul, sul laboratorio. E quindi questo è un pochino più complesso da, come meccanismo, quindi cercheremo di trovare qualche, qualche mezzo per farlo. Eh, poi onestamente ovviamente non possiamo controllare ogni millisecondo di ciascuno di voi. Sarà una, un controllo più o meno generale, vedremo se riusciremo eventualmente a registrare allora il desktop, non tanto le facce, ma questo dipende dagli strumenti cosa saranno in grado di fare. Eh, disconnessioni minori non dovrebbero essere un grosso problema, sicuramente sono un fattore di stress perché mentre state facendo l'esame eh, dovete un attimo, fermare un attimo il pensiero, riprovare a collegarvi, eccetera, eccetera. Però su questo... Ok, va bene. Se non ci sono altre domande, potremmo avviarci alla chiusura, i saluti. E se vi vengono in mente domande più avanti, ovviamente abbiamo sempre Telegram con cui poter chiacchierare nell'arco della settimana. Allora, come dicevo, spero, appena io avrò le previsioni di date, ve le comunico anche, anche direttamente su Telegram, sapendo che, attenzione, che sono date provvisorie, ok? quindi non cominciate a bloccare troppe cose, però magari vi accorgete anche voi se ci sono dei problemi con altri esami troppo vicini. Non dovrebbero esserci problemi con altri esami del terzo anno in termini di, di, di concomitanza di date. E quindi appena ce l'ho ve lo comunicherò e nel frattempo cercheremo anche di capire i dettagli tecnici va bene eh, per la settimana prossima, quindi domani c'è il laboratorio ancora sulla ricorsione dalla settimana in prossima in poi cominceremo i grafi e quindi impareremo diciamo l'argomento la, nuovo qualche cosa sui grafi già ve lo ricordate da, dal corso di ricerca operativa, chiaramente qua lo approcciamo in un modo molto più Implementativo più dal punto di vista della programmazione, quindi, vedendo una libreria appunto che ci serve per lavorare con questa nuova struttura dati. Che poi alla fine vedremo che combina liste mappe al suo interno, ma già in un modo strutturato con già molti algoritmi già implementati che potremo utilizzare. Quindi, questo sarà poi il lavoro della settimana prossima, dei video che vedremo, diciamo così, che pubblicheremo verso fine settimana e staremo un paio di settimane due settimane e mezza sui grafi per poi passare all'ultimo argomento che è quello delle simulazioni che ci occuperà le ultime due settimane del corso e non sembra ma siamo arrivati alla fine ok direi che non ci sono altre sollecitazioni da parte vostra e quindi vi ringrazio ancora una volta per la compagnia e ci vediamo la settimana prossima e ci sentiamo nel frattempo attraverso Telegram Buona giornata e grazie a tutti.